Antonella Clerici, a 50 anni la vita mi ha regalato l'amore di Vittorio Garrone Una vera e propria dichiarazione d'amore è quella che Antonella Clerici ha dedicato al compagno Vittorio Garrone nell'intervista rilasciata al settimanale Chi, sul numero in edicola da domani, mercoledì 4 ottobre. La Clerici racconta di aver ricevuto un vero e proprio regalo dalla vita. Cioè l'amore a 50 anni. Una serenità sentimentale, quella attuale, a cui la nota presentatrice di Rai 1 è arrivata non senza sofferenze, in particolare la lunga storia d'amore con Eddie Martens. Meno TV. Soprattutto nel quotidiano, nel futuro della bionda conduttrice della prova del cuoco per ritagliarsi maggiori spazi da dedicare alla famiglia, in particolare alla figlia Maelle. Sto riflettendo su come ridurre gli impegni di lavoro, perché ho avuto una grandissima carriera e non ho più niente da dimostrare, quindi vorrei rallentare e fare più prime serate e meno programmi quotidiani. Così potrei dedicarmi di più a Vittorio e a Maelle che sta crescendo, è molto sveglia e richiede la mia presenza. Nella mia testa c'è l'obiettivo di vivere di più la famiglia e questo comporta un cambiamento.